Ciao a tutti, qui siamo sul grafico di Alibaba, più precisamente sul mensile, infatti qualche settimana fa in un video passato ci è stato chiesto nei commenti di analizzare proprio questa azienda e quindi eccoci qui. La prima cosa che notiamo è un trend positivo ovviamente negli ultimi anni per Alibaba. E adesso quello che mi salta all'occhio è che siamo in una zona abbastanza importante per ipoteticamente vedere il ritorno di forza. Quindi adesso andrei a vedere un attimo molto velocemente quello che sono i ricavi e il loro andamento, insieme agli utili ovviamente. Ecco questa è la situazione negli ultimi anni, quindi potete vedere comunque che effettivamente i ricavi utili nel tempo sono tendenzialmente aumentati. E questa è una cosa ovviamente molto positiva ed è una delle prime cose che andiamo sempre ad osservare nelle aziende, tra l'altro. Quindi adesso passerei direttamente sul settimanale per capire meglio quello che potrebbe succedere e quindi come sempre andiamo a tracciare dei livelli. Livelli che a mio avviso, rimanendo sempre nei pressi del prezzo attuale, possiamo individuare come questo, ecco, dove il prezzo l'ha sentito sia qui che qui recentemente. Poi un altro livello che andrei a segnare è questo, ecco qui, infatti vedete che il prezzo ha sentito questo livello qui, poi l'ha sentito qui e infine l'ha sentito adesso proprio molto recentemente e adesso questa settimana potrebbe anche non chiudere così perché nel momento in cui sto registrando il video è martedì e la settimana ancora è l'inizio potrebbe succedere di tutto però in ogni caso sta chiudendo al momento sopra questo livello ma comunque la chiusura di questa settimana a meno che non vada a chiudere qui o qui non cambierà la view che vi sto raccontando in questo video poi un altro livello che andrei a segnare è questo e per il momento direi basta per quanto riguarda i livelli sotto, mentre invece sopra mi segnerei ovviamente questo e questo. Ok, così abbiamo una situazione leggermente più chiara grazie ai livelli che abbiamo segnato. Ovviamente ci sono poi dei livelli intermedi in queste zone, nel senso che il prezzo potrebbe anche sentire questa zona per esempio, oppure potrebbe sentire, ve lo faccio vedere meglio con la pennina, potrebbe sentire questa zona vedete che comunque sia questo potrebbe essere tranquillamente in effetti un livello che il prezzo potrebbe sentire tuttavia quello che ho individuato come più importante è questo perché come potete vedere c'è stata tutta questa dinamica qui poi c'è stata questa dinamica qui sempre a toccare questi livelli qua e infine questa dinamica qui quindi secondo me questo è il livello più importante da tenere d'occhio in questo momento però comunque ci sono livelli intermedi da tenere sempre sotto controllo e comunque in considerazione al di là di questo, perché Alibaba ha catturato la mia attenzione? Per il più semplice fatto che in un trend long, dopo i massimi, abbiamo avuto una discesa e ora siamo in una zona che a mio parere è importante. Infatti abbiamo su questi livelli la ripartenza qui, poi abbiamo il prezzo che è stato fermato qui. E comunque ha creato anche delle dinamiche qui, infatti, come potete vedere, qui il prezzo era scelto. Quindi, guardando anche i dati fondamentali di Alibaba, questa è una situazione molto interessante perché? Perché abbiamo una situazione di una società con un trend long con un prezzo piuttosto basso rispetto pre ai prezzi che aveva raggiunto in passato e non è un passato così lontano, parliamo di ottobre, novembre 2020 e quindi a mio avviso molto interessante per tutta una serie di, di dati che reputo appunto molto validi. Quindi entrando più nel concreto andiamo a vedere le dinamiche che potrebbe creare a livello di price action qui siamo sul settimanale prendiamo la nostra penna ecco cosa potrebbe andare a creare se questa settimana dovesse chiudere bene potrebbe per esempio iniziare a creare magari qualcosa già da queste parti per esempio oppure ancora potrebbe sarebbe meglio ancora prendere volatilità andare su e poi creare una dinamica su questi livelli che sarebbe molto interessante per vedere poi una risalita per tornare magari prima a questi livelli poi a questi livelli e poi perché no, salire anche oltre. Oppure il prezzo potrebbe semplicemente continuare a scendere per adesso e tornare su questi livelli, e poi qui magari iniziare a creare delle, delle dinamiche che potremmo reputare interessanti. Però ovviamente ogni volta si deve, si deve valutare con criterio quello che si va a fare, tuttavia se dovessimo scendere fino a qui potrebbe anche poi cambiare la visione di questo mercato perché qualora dovessimo comunque sia scendere al di sotto di questi livelli è facile che poi magari la discesa potrebbe anche ipoteticamente continuare per arrivare poi da queste parti e poi magari andare ancora più giù, nel senso bisogna poi sempre essere discrezionali e valutare bene ogni situazione. Tuttavia io per il momento la vedo long, questa società, la vedo long per la price action che ha creato, la vedo long soprattutto anche per i dati fondamentali che ora andremo a vedere e la vedrei long, secondo me la situazione ottimale sarebbe se il prezzo adesso salisse con decisione sopra questi livelli e poi creasse una, uno swing da queste parti, potrebbe davvero essere molto molto interessante. Ecco. Andiamo a dare un occhio adesso ai dati fondamentali per giustificare ciò che comunque ci dice anche la price action. Allora abbiamo un price earning di 25,03, 25,03 che non è altissimo come valore considerando anche che Amazon per esempio ha oltre 70 se non sbaglio in questo momento in cui sto parlando, capitalizzazione ovviamente piccola rispetto ad Amazon ma comunque una capitalizzazione molto importante, poi abbiamo un earning per share di 8,47. Tutto ciò ci lascia pensare al fatto che potrebbe tranquillamente aumentare la capitalizzazione, potrebbe aumentare il presearning nel tempo e aumentare le pressioni, e aumentare la capitalizzazione vuol dire che probabilmente, anzi sicuramente, aumenta anche il valore delle azioni e quindi il prezzo dovrebbe prendere quota. Poi se andiamo a vedere in statistiche abbiamo un sacco di cose molto interessanti, abbiamo un margine di profitto infatti molto elevato, 20,99%, vuol dire che un sacco dei ricavi viene convertito in utile, quindi è molto positivo. Poi abbiamo un ROE comunque molto positivo, vuol dire che il business genera una buona redditività con 14,73% e anche il ROA comunque non è male. In seguito abbiamo debiti totali per 179 miliardi, quasi 180 miliardi, che sono super sotto controllo perché se guardiamo liquidità totale, 483 miliardi non è, non è una liquidità totale bassa e anzi copre ampiamente quello che sono i debiti totali. In seguito abbiamo Piautrecio pari a zero, quindi la società non distribuisce i dividendi che come al solito è positivo perché l'azienda quindi tiene la liquidità per reinvestirla per esempio in se stessa e tutti questi dati a mio avviso rappresentano qualcosa di molto positivo che rappresenta bene anche quello che c'è sui grafici infatti trend long con ritracciamento molto importante che arriva su livelli importanti sentiti precedentemente quindi se dovesse arrivare forza da queste parti secondo me può essere molto interessante pensare ad un acquisto long per questo titolo fino a questi livelli come primo obiettivo, questi livelli come secondo obiettivo e poi come obiettivo a lungo termine anche oltre i massimi precedenti perché potrebbe tranquillamente succedere, infatti Alibaba è una società che comunque investe molto in se stessa e è facile che nel tempo riesca a crescere l'unica cosa ovvio che vi devo mettere in guardia perché, perché Alibaba è una società cinese e le società cinesi presentano dei rischi che le società per esempio americane ovviamente non corrono più di tanto e quali sono questi rischi? Sostanzialmente il rischio è che queste società hanno un governo o meglio operano in un paese in cui c'è un governo le cui azioni possono essere prive di preavviso e anche molto forti e quindi potrebbero creare dei problemi a questa società, e infatti Alibaba stessa ha preso comunque diverse multe anche recentemente se non sbaglio, sono multe molto piccole rispetto al suo fatturato, rispetto ai suoi utili però comunque le ha prese, quindi vi consiglio di fare comunque molta attenzione e di seguire molto le, le varie dinamiche perché non si sa mai e il mio consiglio è ovviamente anche di tenere una piccola fetta nel tuo portafoglio di società cinesi, anche per questa ragione. Con questo io direi che è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale se questi video vi interessano e se vi piace la pre e la volete approfondire, poi se vi va vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social e vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube, dove invece si parla prevalentemente di management, marketing, aziende, eccetera eccetera. Detto questo vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!